Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti sul mio canale. Nel video di oggi voglio realizzare una decorazione pasquale, o fuori porta o comunque una decorazione da appendere, dove preferite, utilizzando materiale di riciclo. Eh, visto che nell'azienda dove lavoro io si, si, si butta veramente via tanta, tanto materiale da imballo, tipo questo, vedete che è un cartoncino spesso per imballo, ho deciso di utilizzare questo materiale per per provare a fare qualcosa di carino vediamo un po' cosa cosa viene fuori ho tagliato gli spigoli nella parte alta del cartone a formare una tag e adesso invece voglio pellicolare un po' il cartone in questo modo qui allora tagliamo tanto così ok vuole solo un po' di pazienza però voglio andare a togliere un po' di di carta in modo che si veda così la parte la parte ondulata del cartone dopo aver appunto strappato dei, delle parti superficiali del cartone la mia tag è così Ora cosa faccio? Vado ad attaccare dei pezzi di carta. Io ho deciso di utilizzare il mio kit Margherita per fare questo, questo lavoro, quindi adesso vado a staccare, a strappare dei pezzi che andrò ad inserire così in maniera casuale. Vediamo un po' eh. A seconda di quello che è. adesso mi può piacere, proviamo un attimino. Facciamo così. Mettiamo ancora uno striscio qui Così Così mi piace Quindi Allora ho deciso come mettere come mettere i miei pezzi però prima di incollarli vado a passare del gesso sul sul mio cartone quindi pennello prendiamo del gesso e lo vado a riempire finito di passare il gesso andiamo ad asciugare adesso andiamo ad attaccare la nostra carta che avevo deciso di mettere sì. così passo un po' di distress Una volta finito questo procedimento vado a passare uno stencil, userò la Eevee Body perché ho questa ma voi potete usare qualsiasi pasta che avete. Lo stencil che uso è questo, ve lo faccio vedere perché chiaramente se no sono dei mattoncini e vado a passarlo in maniera irregolare un po' dappertutto boh, adesso vediamo come come viene tipo così ok un po qui passiamo qua sotto per passare lo stencil ricordatevi, l'ho già detto tante volte nei miei video, dovete partire dal centro, mettete una buona dose di pasta così praticamente vi permette di mantenere immobile lo stencil e poi pian piano andate verso l'esterno così vedete che lo stencil non si sposta più perché altrimenti rischiate che vi si sposti mentre, mentre lo state passando e non rimane un bel lavoro finito quando avete finito togliete il sovrappiù, così non li sprecate in questo modo qui e staccate ne faccio ancora un pezzettino qui e poi direi che siamo a posto ok, facciamo in questo modo, vedete una volta che lo stencil si è attaccato poi non avete più il problema che vi si stacchi potete premere un po di più e potete passare bene la pasta ok sì direi che, che ci siamo ora invece passo un pochino di prendo perché mh, insomma, eh, volevo passare anche un pochino di pasta craclè allora poso lo stencil, così ora utilizzo chiaramente la stessa spatola, chiudiamo la heavy body e prendiamo la pasta craclé, e la vado a mettere in maniera irregolare un po' in giro qua e là così poi verranno a crearsi l'effetto crepa che è sempre bello ok la mettiamo un po' anche sulla carta adesso vedrò l'effetto eh, perché questa carta io l'ho stampata con l'aggetto di inchiostro quindi chiaramente non dovrò farci andare sopra tanta acqua perché altrimenti infatti ho voluto provare vediamo un po' cosa viene fuori a tanto conto di non di non esagerare con cioè non ho intenzione di metterò pochissimo colore per cui dovrebbe bastare non dovrebbe creare problemi perché non ho avuto modo di stampare con la laser i fogli ma non c'è problema perché come vi dico sempre io provo lo stesso e poi vediamo cosa viene fuori. Ok, quindi la mia pasta crac craclé è un po' sistemata dappertutto e adesso non mi resta che asciugare. Ho dato una prima passata di fondo al tutto per asciugare, però eh, visto che non è ancora perfettamente asciutto direi di fare così. Mentre io faccio finire di asciugare meglio sia la pasta che, che la heavy body che ho messo sullo stencil, vado a eh, farvi vedere come realizzare la parte sottostante della mia tag allora per realizzare la struttura di base vado a utilizzare di nuovo del materiale da riciclo questa eh, ne, avrete, ne avrete già viste tantissimo è una delle buste eh, che manda amazon quando comprate i prodotti quindi è un cartoncino relativamente spesso ma non troppo comunque va benissimo per eh, realizzare quello che devo fare allora dal mio cartoncino ricavato questo rettangolo che ha le dimensioni di 26 x 19 cm e sono andata a fare dei pieghi su tre lati da tre, due pieghi da 3 cm, quindi a 3 cm, a 6 cm sia sul lato sinistro che sul lato destro di nuovo 3 e 3 che sul fondo 3 cm e 3 cm. Ora andiamo a tagliare facendo attenzione, vi segno la parte che andrò a tagliare, che è questa, così ve la faccio vedere, ve la segnate così evitate di sbagliare, quindi vado a tagliare queste due parti, così. adesso vado a fare questo tagliettino fino qui e ancora vado a creare un piccolo smusso in modo che quando vado a piegare il mio cartoncino non rimangano degli ingombri con quello di fianco quindi tagliamo dritto qui e poi andiamo a a rifilare un pochino togliamo una lettina dal dal cartoncino perché quello che adesso dobbiamo fare dunque vado intanto a piegare il tutto così faccio tutti i pieghi che non ho ancora fatto questo cartoncino ha proprio la consistenza giusta perché non è né troppo spesso né troppo sottile tiene bene la forma è perfetto, quindi mi raccomando i pacchi che arrivano da Amazon si possono tutti completamente riciclare, quindi io cosa farò? Adesso andrò ad incollare in questo modo la mia letta, così, da tutte e due le parti e poi piegherò e andrò a creare il mio contenitorino che andrò ad attaccare alla base della mia tag però prima di fare questo vado a rivestire il cartoncino con le carte che ho deciso di utilizzare così non dovrò farlo dopo che è piegato, che è incollato che rimane una cosa più, più complicata ok adesso che ho incollato i pezzi della carta del kit margherita sto usando questo kit perché si presta sempre bene a tutte le cose devo dire così primaverili che si adattano alla pasqua con tutto questo giallo vado ad attaccare come vi dicevo la mia vado a creare la mia scatolina quindi vado prima ad incollare questa parte qui così Sia da una parte che dall'altra, la mettiamo bene giusta, ora pieghiamo e andiamo ad incollare invece qui la parte laterale in questo modo qui, ho usato la colla stick perché per la carta è perfetta adesso diamo solo modo un attimino di asciugare schiacciamo in questo senso qui ok e abbiamo creato il nostro contenitorino la mia tag è quasi asciutta se devo dire non è proprio perfettamente perfettamente asciutta però io vado a mettere qui dell'acqua color è un giallo caldo iridescente quello che sto usando eh, volendo non è detto che dobbiate avere gli acqua color potete usare anche del, dell'acrilico tanto tanto diluito vado solo appena appena vedete a sporcare qui sulla sulla sulla ivy baby dove ho fatto dove ho passato la heavy body ma non neanche dappertutto perché voglio che rimanga anche una bella base bianca quindi, tanto anche se non è perfettamente asciutto io sporco e poi farò asciugare bene dopo così asciuga tutto insieme ne metto anche chiaramente sulla pasta crafè, e così quando rompe si vedrà di più l'effetto così e adesso possiamo far asciugare completamente ora il tutto è asciugato direi discretamente bene io nel frattempo ho tagliato dei decori dal mio kit margherita e ho attaccato il nastro per appendere poi il tutto alla mia porta ora però prima di attaccare il supporto qua sotto Quasi quasi ehm, vi faccio vedere come ho deciso di, eh, di riempirlo, perché così dopo dovrò solo incollarlo e rimane più semplice, perché non vorrei che se prima incollo e poi riempio rimane più complicato, quindi voi sapete che io faccio sempre tutto così al momento, quindi non so bene, adesso ho deciso, pensavo di fare diversamente, ma forse mi rendo conto che è meglio se prima inserisco le mie decorazioni e poi dopo vado ad incollare il tutto allora adesso eh, vi faccio vedere come eh, ho realizzato il tutto dunque visto che eh, vi dico sempre che bisogna cercare le cose in giro non, farsi, non perdersi d'animo, adesso vi racconto cosa mi è successo di oggi perché questa è bella allora ho deciso di, eh, di preparare questo video chiaramente io preparo il video, poi lo monto, lo sapete quindi è e, oggi è domenica quindi eh, voglio dire periodo di lockdown non si esce io sto preparando il mio video decido di fare il tutto e eh, dal momento che ho deciso di utilizzare dei bastoncini che sono questi da spiedino per infilzare le mie eh, uova decorate da inserire sul supporto e ho detto: boh, Dovrò puntare poi le uova, dovrò puntare poi il bastoncino da qualche parte per tenerlo fermo. E ho subito pensato a del polistirolo oppure a della spugna, quella per, per esempio i, eh, le composizioni floreali. cioè, vi dico che cosa sarebbe, che cosa si potrebbe usare no? per, per fare quello che devo. Peccato però che eh, non avevo niente del genere e quindi ho avuto un attimo di panico perché ho detto vabbè eh, non posso fare il video eh, però eh, mi sono rifiutata e mi sono eh, inventata un'altra cosa adesso ve la faccio vedere non sorridete però eh, io la faccio e, e alla fine porterò, porterò a casa il risultato quindi poi lasciatemi scritto nei commenti cosa ne pensate del mio però io vi faccio vedere allora intanto però prima cosa devo fare vi faccio vedere ho deciso di utilizzare dei semplici centri di carta che ho sporcato con dello stesso colore con il bordeaux e con il giallo ho sporcato con del pennarello io ho fatto degli schizzi l'ho già fatto perché mentre si asciugava il tutto così per non, per non perdere tempo dopodiché cosa voglio fare allora infilo il mio bastoncino da spiedino che ho anche questo colorato semplicemente con del pennarello giallo e bordeaux in modo che si nasconda un pochino dietro, il, dietro il, mio, il mio ciacciolino qua sotto quindi infilo il mio spiedino qui e poi vado a bucare dietro perché io messo, avevo già messo il, la parte sottostante quindi visto che c'è mi faceva piacere lasciarla voi potete, dovete ancora realizzare le uova potete tranquillamente non metterla però queste sono le uova che io ho realizzato in un altro video tra l'altro nel link del, del, di questo video vi metterò il nella, nella descrizione vi metto il link all'altro eh, tutorial dove ho fatto vedere come realizzare questi, questi ovetti che sono veramente semplicissimi e carini quindi allora cosa faccio? pianto il mio centrino lo vado a puntare con un po' di colla così non si muove più lo puntiamo qua eccoci così rimane fermo nella parte sottostante e poi praticamente io devo fare questo lavoro qua devo puntare il mio uovo qui nel basso quindi avevo bisogno e se vi consiglio comunque Ehm, di, di procurarvi del, come vi ho detto, del polistirolo è l'ideale, un basta del polistirolo di riciclato un pezzo di, di polistirolo di quelli da imballo che ce ne sono sempre in giro, metto ancora un po' di colla così rimane più fermo, adesso aspetto che si asciuga aspettate eh, che devo un attimo solo tergiversare perché voglio che, che tenga bene, ok E io cosa ho fatto? Non avendo quello che mi serviva, mi sono inventata questo. Allora ho preso un tappo di sughero, che non si dica che questo video non è fatto veramente con riciclo, e adesso l'ho tagliato al centro, ho tolto un pezzo e adesso con la colla a caldo andrò, andrò a inserire il mio bastoncino per tenerlo fermo. Questo perché? Perché così poi avrò la base del tappo, dove posso mettere della colla caldo caldo e posso inserirla e incollarla sul mio supporto. Quindi facciamo così. Allora, qui si è asciugato, direi di sì. Allora, prendiamo la colla a caldo ne metto qui sul sul mio bastoncino e la vado e lo vado ad inserire nel mio tappo di sughero e così capite che io ho una base un attivino più sostanziosa e anche mi serviva anche una cosa leggera chiaramente perché non volevo visto che è tutto molto leggero di cartone non potevo non potevo utilizzare un, un materiale troppo pesante ora che ho bloccato con la colla a caldo tutti e due i miei, le mie uova con i miei stuzzichini dentro i tappi di sughero vado ad incollarli nel mio supporto prima ancora di attaccarli sulla, sulla tag quindi metto la colla a caldo sul mio tappo direttamente in questo modo ok e vado ad inserire così adesso voglio centrarlo per non sbagliare quindi non posso farvi vedere un attimino ok devo farlo io senza vedete in modo che vado a centrare perfettamente quindi questo è il primo e ora vado a bloccare anche il secondo così ho fatto adesso vi faccio vedere aspettate che stavo già incollando male allora così perfetto ho fatto un bastoncino più corto dell'altro in modo da non averli alla stessa altezza quindi direi che la procedura giusta è questa perché così perché così si fa, si fa più in fretta a, eh, a piazzare bene gli ovetti all'interno del supporto adesso andiamo a mettere la nostra colla Anzi, visto che ho la colla a caldo, posso mettere anche la colla a caldo, qui così. Io gli metto anche un po' di questa, però preferisco. E vado ad incollare qui, sul mio supporto, in questo modo qui. Tengo ben premuto in modo che si incolli bene allora guardate un po' che carine che sono adesso cerco di farvele vedere è talmente grande che non si vede bene nel, ma vi assicuro che è troppo troppo troppo carina ora non mi resta finire il tutto andando a decorare nel frattempo si asciugherà il tutto vado a decorare la mia la mia taschina per farlo ho ritagliato dei semplicemente dei fiori dal kit margherita che adesso andrò ad incollare lo faccio con questa colla li metterò così in maniera sparpagliata e poi ho fatto un fiocchetto con lo stesso nastro che ho utilizzato per tenere per appendere il, la struttura e lo andiamo ad incollare qui così idem voglio ancora mettere e per completare il tutto voglio ancora andare a mettere delle perline dentro le margherite per dare un po' di luce ora metto la colla così all'interno dei miei fiori faccio tutti ok e adesso vado ad utilizzare il mio attrezzo comodissimo per recuperare le perline perché vedete che la, la perlina ha un buco che io non voglio che si veda quindi se io la, la prendo giusta qui questo si incolla e riesco senza nessuno sforzo a metterle in modo che non si veda che non si veda il, il foro della perlina questo è un attrezzo comodissimo per prendere paillette eh, strass qualsiasi cosa perché ha la punta leggermente appiccicosa e quindi vi permette di, di pizzicare facilmente guardate come si fa in fretta eh? infatti l'ho già detto in qualche video da quando ho comprato questo attrezzo praticamente eh, posso mettere paillettes strass dappertutto prima ne mettevo decisamente meno perché nonostante mi piacciono molto eh, evitavo perché ogni volta diventavo matta invece così è diventato più facile per cui posso anche esagerare altre due ho fatto un buco piccolo qui perché ho detto altrimenti poi me le perdo perfetto e nello stesso modo vado ancora a mettere nelle ultime tre margheritine questa colla sta finendo dovrò comprare l'altra ok Quindi, mettiamole qua sì. ho esagerato solo che era per paura di non seminarle dappertutto ok adesso la mia decorazione è proprio finita ho ancora aggiunto delle delle lettere in legno che ho colorato bordeaux come, come questo vetto giusto per risaltare un po' ve lo faccio vedere da vicino come è venuto Adesso non rende tanto l'idea perché è così in orizzontale ma vi assicuro che messo poi in verticale attaccato è molto molto molto carino. Comunque ditemi voi quello che, lo, che ne pensate, aspetto i vostri commenti, eh, se avete dubbi o domande come dico sempre scrivetemi, se avete piacere di iscrivervi al mio canale perché non siete ancora iscritti scrivetevi così mi aiuterete a farlo crescere.